Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nuovamente sul canale di Viaggi di Leonardo, eh, oggi mi stavo impantanando su dei siti di intelligenza artificiale e eh, voi probabilmente conoscete già ChatGPT che è eh, una delle intelligenze artificiali forse più potenti al mondo, eh, in questo momento stavo cercando, eh, volevo fare un un corso sia a testo sia video per quanto concerne il digiuno alternato, non so se voi ne avete mai sentito parlare, è ehm, abbinato il digiuno alternato con un'attività un fisica, principalmente attività fisica che si può fare a casa, ad esempio eh, addominali, esercizi semplici. Per questo motivo oggi eh, registro che è 31 dicembre alle 19 quindi tutti saranno festeggiando io sono qui che cerco di lavorare a questo mio nuovo progetto vi volevo far vedere quanto è divertente invece quell'altra intelligenza artificiale che si chiama si chiama Mid Journey. Midjourney ho già pagato uh, 15 euro per uh, il per l'abbonamento base poi ho aggiunto altri 35 euro per l'abbonamento plus, quindi io già, già sto spendendo una barca di soldi poiché mi sono completamente chiuso con questa intelligenza artificiale e vi faccio vedere che sto facendo anche le grafiche, uh, le nuove grafiche per quanto riguarda il canale YouTube, poiché no, uh, il canale YouTube adesso si chiama Viaggio di Leonardo, volevo fare dei banner che parlavano appunto di viaggi eh, vi faccio vedere ad esempio questo funziona tramite discord io scrivo slash imagine non so se dalla telecamera qui si riesce a vedere no, non si vede niente allora, eh, lo sposto vediamo, perché non sono molto bravo nemmeno ad utilizzare eh, ad utilizzare questo computer far vedere da, dalla webcam, il computer e tutto il resto, ok eh, allora questo lo tolgo ok allora che facciamo? scriviamo in questo in questa casella di testo scriviamo Imagine che vuol dire eh, creiamo un'immagine e poi sul prompt scriviamo quello che vogliamo avere da, dalle immagini eh, ad, ad esempio io scrivo eh, per il canale di Viaggi di Leonardo scrivo eh, banner youtube youtube banner with an airplane flying uh. poi mi piacerebbe avere una uh, spiaggia thailandese quindi scrivo thailand beach poi posso scrivere giornata di sole quindi sunny day uh, poi normalmente si scrive di scrivere se hai bisogno di una immagine molto dettagliata oppure semplicemente eh, un'immagine pitturata no? oppure un cartone quello che ti serve eh, posso scrivere hyper detailed e poi metto l'ultimo flag che sarebbe due trattini AR aspect ratio 32 cioè grandezza dell'immagine, eh, fammela orizzontale invece di farmela quadrata clicco in mio, aspettiamo un minuto e lui la crea ok eh, lui ha già creato quattro immagini, posso cliccare qui ed aprire l'originale mi fa vedere le quattro immagini che ha creato e, mh, alcune non sono buone, tipo questa in basso a sinistra far vedere di un aeroplano che sta in mezzo alle piante, questa in basso a destra l'aereo è parcheggiato, io mi sono scordato di dirgli che l'aereo doveva volare, però questa è un'altra a sinistra, mi piace, quindi io già teoricamente posso andare qui e dire, eh, clicco U1, cioè scelgo la 1, ingrandiscimi la 1 e fammi vedere il risultato. Ok ragazzi, come vedete ha finito, io adesso posso cliccare sull'immagine per ingrandirla, vedere il risultato. Lui qui eh, ha fatto un po' a cazzi suoi, <ride> ha messo anche degli uccelli sulla spiaggia, eh, la spiaggia thailandese con le, i, i, i classici, ci sono qualcuno che esplode, <ride> esplode i botti di capodanno, e gli scogli classici della Thailandia, poi ci ha inserito anche eh, qualcuno che sta dice, ad esempio con la moto d'acqua, e poi qui c'è una specie di, non so, aliscafo, non ho mai visto un aliscafo in Thailandia, però volendo noi lo possiamo cambiare. E niente, poi presa questa immagine io la posso salvare e la posso mettere sul mio canale YouTube. Poi vedrete, se andate ad aprire il canale YouTube, vedete le immagini nuove che ho messo per il canale. Un'altra cosa che stavo facendo, troppo divertente, troppo emozionante, è chiedere all'intelligenza artificiale appunto se faccio un corso su sugli addominali eh, volevo inserire, eh, volevo creare degli advertisement, quindi delle pubblicità eh, che spiegassero eh, questo corso, ad esempio, sugli esercizi sugli addominali. E avevo chiesto um, avevo chiesto a questa intelligenza artificiale, chat GPT, una cosa fighissima, avevo scritto eh, scrivi 10 titoli clickbait per il video corso addominali bassi e ChatGPT mi ha risposto dicendo non crederai a quanto sia facile ottenere addominali bassi con il nostro corso e ne ha scritti una decina però poi mi è venuto in mente che in Italia spesso si dice non so se si dice anche all'estero ma in Italia si dice spesso avere la tartaruga no? allora eh, ho provato a chiedere a ChatGPT di utilizzare anche il termine tartaruga e ho scritto qui usa il termine usa anche il termine tartaruga, e lui era iniziato a scrivere nuovamente 10 titoli che potevo utilizzare per inserire anche il termine tartaruga, oddio non è che ci ha capito proprio bene, qui ad esempio nella 4 scrive addominali bassi e una pancia piatta come una tartaruga, è il corso che ti mostra come ottenere entrambi questi risultati, in realtà in Italia non si dice una pancia piatta come una tartaruga, si dice più eh, avere i, I bozzi della tartaruga non la pancia piatta, quindi forse magari questa cosa non l'ha capita perché magari all'estero non si dice, però sicuramente questa intelligenza diventerà sempre più potente eh, l'anno prossimo col passare dei mesi. Allora, mo che ci ho pensato, ho detto, ah vedi però, dato che c'è questa cosa della tartaruga, adesso mi piacerebbe fare proprio una bella immagine, sia per gli ads, sia per un video, che spiega come fare gli addominali avere la tartaruga, e sarebbe molto divertente avere proprio una bella immagine di un uomo che invece di avere gli addominali ha proprio una tartaruga al posto della pancia, però non mi riesce facile spiegarlo in inglese, non mi riesce facile dire come deve essere creata questa immagine, forse su Google si trova, ma questo non te lo so dire, però eh, bisogna dire che la maggior parte delle immagini che sono su Google non si possono utilizzare perché sono coperte da copyright, invece tutto quello che io creo qui all'interno di questa intelligenza artificiale che si chiama Meet Journey, Uh, lo posso utilizzare per, per i miei utilizzi personali quindi non, non c'è nessun copyright anche perché ogni immagine che lui crea è univoca e personalizzata ed, è, ed esiste solamente quel momento in cui la fa per te allora proviamo a scrivere questa cosa vediamo se ci riusciamo eh, mi sono andato a cercare su Google eh, il cuscio della tartaruga e in inglese si dice più che altro carapace no, facciamo un po' di prove a vedere Qual è il metodo migliore? Perché sicuramente se io glielo descrivo non, con le mie parole in italiano, che non sono in grado di spiegare, non capisce bene, quindi dovremo fare un po' di prove fino a che poi a un certo punto arriveremo al risultato finale. E questo risultato lo voglio condividere con voi. Allora, proviamo a scrivere Imagine, che vuol dire creiamo un'immagine, e poi c'è un prompt, e qua scriviamo, allora, uh, fitness, fitness man with, carapace carapace mi sembra che sia carapace uh, cerchiamo su Google alboro carapace si sì, carapace è, la, è il cuscio with the carapace on the belly ok uh, 3D proviamo a farla 3D 8K, vuol dire super dettagliata, e facciamo un aspect ratio, mi, mi servirebbe uh, verticale, quindi un aspect ratio di 2 e 3, 2 2:3. Nel frattempo proviamo anche a scrivere un po' altre prove, così escono più immagini, Uh, gym man with turtle on his belly uh, no, non lo facciamo 3d lo facciamo 8k aspect ratio uh, 2 3 e uh, proviamo lui nel frattempo sta già creando questa che vedete non è l'immagine finita ma uh, sta continuando c'è un errore uh, Errore parametro AR perché l'ho scritto male. L ho scritto AR spazio. R spazio 2.3. Lui già ha iniziato, ecco adesso ha finito la prima creazione. Sono uscite queste quattro immagini di cui <ride> troppo di <ride> troppo divertente. Ragazzi, oddio sto impazzendo. Allora, la prima non c'entra niente perché è un uomo dorato un uomo dorato con la faccia di una tartaruga. Il secondo è un ragazzo cicciottello grosso ma non mi serve, dove c'ha delle piante sulla pancia, non so che cos'è. Il terzo sembra... Eh, Sto facendo i partiti di Capodanno dietro, non so se li sentite. Il terzo è un uomo muscoloso che sembra avere un rinforzo tipo per il football, per il rugby e qua effettivamente <ride> Nella quarta ha fatto una tartaruga, ma bisogna uscire anche le zampe. Ora sfortunatamente non gli posso dire prendi questa immagine e togli le zampe, almeno da quello che ho imparato no, non si può fare, eh, però proviamo a vedere se eh, la migliora. Allora io nel frattempo gli dico eh, scegli la 4 e ingrandiscila, così mi fa anche l'ingrandimento, mi dovesse servire. E poi gli dico della 4 che hai fatto farmi altre quattro immagini simili che magari te ne esce qualcuna meglio, quindi clicco su V4 e mi usciranno delle immagini migliori, allora lui, lui adesso ha finito e ha fatto quattro immagini simili dove penso sia cambiato anche un po' il volto, aspettate il cellulare, scrivono allora è cambiato un po' i capelli, un po' il volto, un po' è cambiata la tartaruga, quindi io posso, da qui posso già iniziare a scegliere quale di questi quattro mi può piacere di più. Allora proviamo a fare uno zoom, vediamo, perché mi sembra che la seconda per adesso è quella che è più luccicosa, è quella più divertente, anche se la 4 in realtà è quella che ha i bozzi che assomigliano più a degli addominali e poi c'è questa cosa bella che nella 4 è uscita una specie di, di collana di maglietta che lui si è messo addosso quindi in realtà vorrei però anche qui vedi sulla 2 ha, fa ha fatto questa specie di marsupio cioè è divertentissimo come faceva a sapere che il marsupio in questo caso è meglio della tartaruga che aveva fatto prima allora io sceglierei di fare sia la seconda sia la quarta potrebbe essere che magari ne crea qualcuna migliore vediamo se io gli dico di provare sia con la seconda, quindi cliccando V2, che cliccando sulla V4 per vedere altre che magari migliorano nel tempo, vediamo. Allora, lui nel frattempo mi ha fatto già l'ingrandimento di quella di prima che io uh, posso utilizzare forse per salvarmi, non la voglio salvare, vediamo un po'. Eh, le zampe qua della tartaluna sono un po' grandi ma io mi piacciono tanto, cosa uscite, sono quattro zampe sotto, due zampe sopra, non si sa quante zampe c'ha questa tartaluna, però vabbè nel frattempo me la salverei, eh, vediamo qua, ecco me la salvo qui, eh, vediamo che altro ci ha dato, oltre a questa mi ha creato, allora queste quattro, eh, vediamole un po', facciamo lo zoom, la prima è carina la seconda ma la faccia di lui è sempre uguale mi sta solo cambiando la tartaruga quindi è anche intelligente che sapeva che volevo cambiare sulla tartaruga io non gliel'ho detto magari volevo cambiare l'uomo e non la tartaruga però effettivamente l'ha capito da solo, fortunatamente eh, la seconda non mi piace tanto la terza è carina ma non sembrano addominali eh, la quarta pure non sembrano addominali anzi devo dire che in tutte le cose su, sulla tartaruga ci sono dei puntini o delle scritte che non mi piacciono, forse la quarta è quella che si occhina più a non avere niente. Proviamo a cliccare sulla quarta per vedere se le migliora. Era questa qua, la quarta. E poi di quell'altra che avevamo a fare, vediamo le altre quattro che ha fatto. È eh, tra l'altro anche un bell'uomo questo. Qua cambiano un po' i capelli dell'uomo. Eh, allora, questa è carina, questa non sembra più una tartaruga, tra l'altro sembra che ci sia un sacchiotto qui al centro, eh, qua ci sono dei puntini, qua sembra un po' pure che c'è gli addominali laterali, è carina questa cosa che c'è gli addominali. Eh, proviamo a fare um, qualcosa simile sempre alla 4, anche di questa, vediamo se la situazione migliora, eh, stavo qui, dove stavo? non mi ricordo più perché queste non so se sono le sole nuove mi sto confondendo queste sono le nuove questo era quello che stavamo vedendo ne è uscita anche un'altra nuova scusate se sto facendo troppe cose contemporaneamente cerchiamo di accorciare i tempi vediamo ok qua eh, incominciano a esserci puntini su tutte su tutte le, su tutte le cose della tartaruga io non ne ho salvata neanche una nel frattempo allora queste non mi piacciono devo dire la verità vediamo eh, se sono uscite altre un po' meglio vediamo queste ok questo qui già non ci sono vari punti ce ne sono pochi quindi questa adesso me la scarico e eh, questa pure è carina manco troppo però con la mia C più 1, la 1 mi scarico la 1 e poi mi scaricare quelle precedenti perché me le so perse non so più dove sono alla Quindi metto U1 e lui mi fa l'ingrandimento della 1. E poi c'erano prima delle, delle cose che mi piacevano, che adesso non trovo più. Qua questo è con l'orzacchiotto, non mi piace. Queste hanno diciamo, tutti i puntini sopra, non mi piace. Questa qui è quella che ho ingrandito e l'ho salvata, fortunatamente. Eh, queste hanno qualche puntino, queste c'è qualcuna senza puntino ecco, ecco forse queste sono meglio, qua la 3 è senza nessun puntino e la 1 pure mi piace qui la 1 e la 3 e forse la 1, la 3, la 1, la 3 la 1, la 1. scegliamo la 1, quindi faccio l'ingrandimento della 1 tra l'altro qua gli ho chiesto a 2 quindi dico, ho cambiato idea nel tempo vabbè allora proviamo a fare anche altre quattro versioni della 1 nel frattempo scarico anche la grande della 1 e poi basta perché alla fine cioè, ci stavo a mettere la vita per, fa... per fare te foto e non lo so ma vi faccio vedere qualcos'altro di super figo che riesce a fare al volo mentre lui mi crea questa immagine qui che poi pubblicherò sul corso, e posso andare su un canale di Miggiorni e vado giù e mi fa vedere tutte le persone che stanno richiedendo varie cose, e cose veramente fighe, tipo guardate quest'uomo con gli occhiali in un giorno piovoso eh, di sera, bello bello, ben luci, guardate qua, cioè riesce a fare, quello che non riesce a fare bene è a scrivere delle parole, fa finta di scrivere delle parole però in realtà non hanno significato, però le copertine sono fatte bene, vedi qua, li fa vedere la scarpa, il, questi sicuramente saranno proteine per essere fitness, quindi qua qualcuno che gli ha chiesto roba di fitness, eh, poi fa un sacco di cose fighe, ad esempio prende atto attori dei film famosi e ci fa ecco scene in 3D. In questo caso anche un po' natalizio, prende calciatori, di, calciatori famosi per fare. Questo gli ha chiesto sicuramente i colori verdi e roba del genere. Eh, C'è cioè qualcuno che gli fa il, il cartoonizio della faccia, eh, però quello che, che mi fa. Ah, queste bellissime, cose di palestra, guarda quei colori tutti nero, arancione, mi piacciono un casino. Cioè io sono veramente stupito. Oddio, guarda sto cane. Cioè, me rendi conto? No, cioè, guardate. Ingrandiamo. un cane Yorkshire con un fiocchetto sulla testa in spiaggia cioè. meraviglioso, meraviglioso, cioè, non ci credo e i paesaggi, mi piacciono un casino i paesaggi d'appcore qua c'è anche un po' di cartoni animati cartoni animati, un postino, cos'è? un treno un treno, un postino, È bellissimo e vi voglio far vedere comunque dei bambini pure dei bambini carini ragazzi poi questi non so perché sono creati tutti dall'intelligenza artificiale incredibile vi faccio vedere i paesaggi che mi piacciono un casino del Death si dice un po' punk paesaggi un po' punk vediamo se li troviamo sto andando um, un po' troppo avanti proviamo un altro canale proviamo un altro canale iniziamo da qua Oh, bello, pure i personaggi personaggi in 3D con sfondo bianco, stupendi, per fare gli avatar cose del genere. E qua, ecco, qua comincia a uscire qualche paesaggio, però mi piace. Più i, pa i paesaggi futuristici, cioè me mi fanno impazzire. Guardate, guardate che figo sto cartone, cioè, con il lupo armato di spada. Oppure l'uomo armato di spada. L'uomo, sì, il lupo il <ride> lupo armati di spada. Sto impazzendo. Eh, aspetta, è Deathcore. Guarda che figo. Eh, madonna, questo è un gatto, ragazzi. Non è, non è vero, cioè, non ci posso credere. Ma guarda che facce. Cioè, questa è una faccia... Sembra, sembra una persona reale, ma è incredibile. Ma come ci riesce? come faccio a non pagare tutti questi soldi per uno strumento così potente io impazzisco ah qui puoi fare tutti dei loghi per quanto riguarda i tuoi business o i tuoi canali youtube e non vi riesco a trovare qualche paesaggio di quello che mi piacevano faccio vedere il paesaggio e poi accanniamo poi lasciamo... ecco non sta facendo uno qua e poi lasciamo stare che figo guardate il forte di questo No, mostruoso Mostruoso Pazzesco Qua sta creando una città Ma aspettiamo che finisci di creare la città Nel frattempo partiamo al volo <ride> Delle api In versione 3D oh, Un bambino col cagnolino Ma come riesce a fare una cosa del genere? Con la luna cioè. Ecco, guardate questi paesaggi ragazzi cioè. Ve lo apro Perché è veramente, secondo me, è allucinante Lui qua ha disegnato le macchine un ponte delle eh, tower, così cioè dice, degli edifici, di edifici con vetri, qua tutta una specie di treno, non si capisce che cavolo è. Anche qui addirittura eh, marchine volanti, elicotteri, quello che sia, edifici con le luci blu e arancioni, con questi colori stupendi, guardate, guardate l'architettura di questo edificio, che bello, cioè con i pali della luce. Le, le luci per la strada, ma poi le macchine pure, cioè le macchine che stanno incolonnate per andare sulla strada, perciò a fare cose incredibili, vabbè, sono completamente ammutolito. e eh, ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi per vedere i prossimi video, noi ci aggiorniamo domani, dopodomani, alla prossima, ciao ciao!